Nome? Simona. Erika? Cognome? Bacchetta. Bascetta. Età? 25. 25. Racconta la tua vita nel tuo paese di origine. <ride> Siamo nate ad Adrano, un paesino della provincia di Catania. Eh, Siamo cresciute. Ovviamente ad Adrano, sì, abbiamo frequentato il liceo scientifico, eh, eravamo sempre impegnatissime in parrocchia, infatti il luogo in cui ci troviamo adesso visto praticamente crescere, passavamo più tempo qui che a casa e eh, mia madre mi diceva sempre ma perché l'hanno andata a dormire in convento anziché tornare a casa? No, però è stato il posto in cui diciamo, ci siamo, ci siamo formate. formate, tutto come persona, anche a livello spirituale, però esatto. che abbiamo iniziato ad eh, andare all'università e da lì diciamo sono cambiate un paio di cose. Ah. Abbiamo iniziato a frequentare l'Università a Catania, la questa di scienze biologiche e da lì un pochino le cose sono cambiate, più che altro per i nostri genitori, perché iniziavano ad esserci i primi segnali d'allarme di abbandono, diciamo così, eh, anche perché io e Simona siamo sempre state... Persone che amavano muoversi e non stare mai nello stesso punto, la ragione per cui abbiamo deciso di fare entrambe l'Erasmus, una l'anno prima e l'altra l'anno seguente. E quindi già un po' da lì abbiamo abituato i nostri genitori, la nostra famiglia, la nostra assenza, fino a quando poi praticamente l'anno scorso ci siamo laureate entrambe e abbiamo definitivamente deciso di trasferirci al famosissimo nord. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto? I desideri che coltivavi sin da piccola? Beh, ne abbiamo cambiati parecchi, da ballerina a scienziata, oh, a astronauta, archeologa, archeologa naturalista. Sì, sì, sono cambiati un po' però mi ricordo sempre che da piccola, per esempio, quando guardavo la pubblicità e vedevo persone con il camice che lavoravano in un laboratorio, dicevo sempre io voglio diventare come loro da grandi, e senza sapere che poi in realtà ho intrapreso questa strada e quindi diciamo che è un po' il mio sogno nel cassetto quello di diventare una scienziata. Mi aggrego a lei, <ride> no scherzo, eh, anche io uh, ho variate i miei sogni, sono passata da un estremo all'altro eh, però devo dire che col passare del tempo, allora in questo momento non ho un sogno nel cassetto perché forse è un pochino è andato scemando, eh, però ci sto lavorando. Cosa ti ha spinto a partire? <ride> Vabbè, principalmente quando pensi alla, al tuo futuro si immagini il meglio e quindi possiamo dire che il pensiero di fondo era quello di crearci una possibilità in più nella nostra vita. Eh, sicuramente c'è stata anche una voglia un po' di, di rendersi indipendente e di, e di crescere, visto che L'esperienza precedente sono, sono di in Erasmus sono stati un po' di fattori diciamo, che ci hanno spinto a prendere questa scelta, ma sicuramente la, prima, la principale è la prima, ovvero il darci una possibilità per il nostro futuro. E anche muoverci, staccarci dalle mattine, il cordone umbilicale, sì, essenzialmente crescere. Eh, Diventare un, più, un po' più indipendenti, eh, essere un po' più responsabili di noi stesse, di quello che effettivamente desideriamo, cercare di capire quello che desideriamo fare, quello che vogliamo per noi comunque in un futuro, essenzialmente è stata questa la scelta. E anche un po' per staccare, cambiare ambiente, uh, aria, vedere, conoscere, vedere persone nuove, cioè, questo sì, di base. Cioè. Quali sono state le cose negative del tuo viaggio e del nuovo ambiente in cui sei andata a vivere? Siamo partite due giorni dopo la laurea, la mia laurea. E Simona sarebbe rimasta solo per qualche giorno, dopodiché sarebbe ritornata a casa per completare i suoi studi e laurearsi, mentre io sarei rimasta fino a Natale eh, praticamente a Favia. A Favia c'è la realtà dei collegi quindi è una realtà in cui cioè, un po', esiste ancora il nonismo, per cui... Eh, mi è capitato di dover fare matricola e quindi di vivere un'esperienza poco piacevole arrivo sotto questo punto di vista, eh, anche perché ho avuto una serie di scontri e di battibecchi con chi era il nonno eh, e questo praticamente mi ha portato un po' ad essere esclusa dalla vita collegiale per cui era diventata realmente un fantasma agli occhi di tutti quanti, eh, collegi, ragazzi del piano, quindi questo è stata una nota dolente di tutta la, la partenza, come inizio non era male comunque. Eh, dopodiché, beh, altre cose negative? No, più che di aspetti negativi possiamo dire mancanza. Il doverci trasferire e il dovere di creare quell'ambiente familiare che noi avevamo qui in Sicilia eh, è stato un po' difficile. Non c'erano i genitori, non c'era la famiglia, non c'erano i ragazzi. Non c'era neanche il nostro, la nostra fraternità in parte a sostenerci vicino a noi, quindi è stato difficile forse è più che altro questo. E quelli positivi? Ah, quelli positivi sono tanti, nel senso che lì abbiamo trovato davvero due famiglie, non una. La prima famiglia è data dai ragazzi del collegio, che nonostante tutto, nonostante tutta la storia della matricola, dei nonni, eh, mi hanno fatta sentire protetta e accolta. Sono stati meravigliosi perché non mi hanno lasciato mai un attimo e quando è arrivata Simona hanno accolto pure lei nel, nel gruppo senza nessun tipo di preconcetto o pregiudizio. E, mentre l'altra seconda famiglia è stata la, la fraternità di Pavia e, che è davvero è stata meravigliosa perché ci ha fatto sentire a casa come se non avessimo mai del tutto abbandonato comunque la nostra fraternità in Sicilia. Nel tuo stato di vita attuale, quali sono i progetti per il tuo futuro? Diciamo che per ora sono ancora in costruzione. L'obiettivo più imminente e principale per adesso è concludere gli studi sicuramente e poi si vedrà. Magari si proseguirà per la strada che ho intrapresa e quindi diventare una famosissima biologa che vincerà il premio Nobel oppure cambieranno, non lo so ancora. Io forse sarò più, da, più drastica, no vabbè, anche io completerò i miei studi, la magistrale, dopodiché non so se cambiare totalmente percorso di studi e sceglierne un altro, oppure proseguire e fare qualcos'altro. Ma non vi sembra che manchi qualcosa alle cose che vi mancano? Non c'è qualcosa che prima riempiva le vostre giornate e, e adesso non c'è più a Pavia? Larancino!